E ora TG1 Medicina, cura di Manuela Lucchini. Benvenuti a TG1 Medicina. L'inquinamento acustico fa molto male alla salute. Lo conferma uno studio dell'American Journal of Preventive Medicine. Anche in molte delle nostre città basterebbe diminuire di 5 decibel il rumore per avere 200.000 ipertesi in meno e 2.000 attacchi di cuore risparmiati. Con il troppo rumore di traffico, elettrodomestici, musica in cuffia aumentano insonnia, difficoltà di concentrazione, mal di testa, irritabilità, nervosismo e sbalzi d'umore. E ora parliamo di tumore della vescica, se preso in tempo si può eliminare con metodi non invasivi. Tumore alla vescica, ci sono fattori di rischio? Sì, sicuramente l'esposizione a colle, coloranti, il fumo di sigaretta sono i principali fattori di rischio per lo sviluppo di un tumore vescicale. Come si potrebbe fare prevenzione? Sicuramente una visita con l'urologo e una semplice ecografia dei reni e della vescica potrebbe permettere di fare una diagnosi precoce di questo tipo di, di patologia. In pratica, come si fa col cancro del seno o quello dell'intestino? Esattamente allo stesso modo, ma ancora meno invasivo, perché una semplice ecografia è un qualcosa che non dà nessun disconforto al paziente. Qual è il campanello d'allarme? Il primo campanello è l'emissione di sangue con le urine, l'ematuria, che è un segno che non è strettamente correlato a una malattia oncologica, però è è un qualcosa che non va mai trascurato. Al primo segnale di ematuria bisogna contattare subito il medico e farlo presente. C'è differenza tra tumore superficiale e tumore infiltrante? C'è una netta differenza, il tumore superficiale prevede una terapia conservativa, mentre il tumore infiltrante prevede una chirurgia demolitiva, quindi l'asportazione completa della vescica. Si sente parlare di biopsia liquida, che cos'è e che cosa serve? Il tumore rilascia nel sangue delle cellule epiteliali, queste cellule possono essere analizzate con un semplice prelievo del, del sangue e ci danno l'idea di quella che potrebbe essere un'eventuale diffusione metastatica della patologia. Per i tumori superficiali che cosa abbiamo a disposizione oggi? Si tratta in un modo molto meno aggressivo, non è prevista la chirurgia ma sono previste delle, dei trattamenti endoscopici, si entra direttamente nella vescica dall'uretra e grazie all'utilizzo di laser di nuova generazione vengono asportate queste formazioni, contestualmente l'utilizzo di reagenti che tendono a colorare le formazioni sospette permettono di essere molto più mirati e precisi. Il tumore può tornare? Il tumore può tornare, però grazie all'utilizzo di queste nuove metodiche che permettono un follow up molto attento, e all'utilizzo di sostanze endovescicali, quindi che vengono messe direttamente, dei farmaci che vengono messi direttamente nella vescica, la recidiva e la progressione della malattia è molto più bassa.